Del... Ok. Allora, per avvicinarci alle foto andremo sul cloud. Tutto quel pippone dell'altra volta mi fa spiegarvi com'è la complicata strada che arriva al cloud. Cioè l'insieme di server no? che reggono il servizio. Eh, se qualcuno... Potete spegnere i microfoni? C'è un ritorno in audio. Un ritorno. No. No, zitto. Non ci dobbiamo oh, perfetto, spegnere. Grazie. Ok. Allora, dicevo... Uh... E non Come parla ho visto due microfono. volte fa, o l'altra volta il cloud di Google in realtà è un insieme di servizi, cioè è un insieme di server, eh? ognuno dei quali, o molti di questi, hanno dei servizi diversi: la mail, eh, il drive vero e proprio, quello che avevo fatto vedere prima. E eh, uno di questi è foto. Quindi oggi parleremo del servizio di foto e vedremo a cosa serve. Adesso vado, condivido di nuovo lo schermo. Qualunque cosa, fermatemi ragazzi condividiamo lo schermo, vado su un altro cloud che non è quello di Google, eh, attenzione, cambio fornitore e vado in un posto che si chiama Canva, Canva in inglese vuol dire eh, tela, è la tela che si usa per pitturare, no? e ehm, in Canva eh, io farò Uh, il, il, il sito che uso per fare le presentazioni quindi vado nei favoriti mi sono memorizzato Canva nei favoriti così tutte le volte non devo battere l'indirizzo questa è la riga dei favoriti e questo è il sito di Canva eh, c'è il mio logo perché mi sono registrato anche su Canva quindi io a Canva ci sto accedendo perché con le mie credenziali che sono casualmente le stesse di Google ma non, devo, non dovrebbero essere le stesse no? Ci sto accedendo e anche il disegnino qua, cioè il mio, la mia figurina, ho usato la stessa che ho usato per Google. Quindi sono nel mio pezzo di Canva, sono in cloud di Canva, nel mio pezzo a me riservato per poter fare le mie cose. Tra le cose che faccio c'è anche le presentazioni, quindi apro una presentazione, quella che oggi vi faccio vedere, qua è nel formato creativo, cioè quello, è quello che mi viene presentato per quando la scrivo, No? Posso scrivere aggiungendo immagini, foto, eccetera. Ed è molto divertente. Tra l'altro, ve lo consiglierei se avete voglia di provarlo. Magari guardando il tutorial, per condividerlo schiaccio su condividi, no, no, scusate, per, per, per presentarlo schiaccio su condividi quando vi mando il link per, prese, per presentarlo. Schiaccio su presentare e mi parte la versione di presentazione eh? bella grossa e con anche il cursore evidente, questo pallino azzurro, che a me piace molto. Adesso lo scolgo qua, quindi cominciamo. Allora, qua ne abbiamo già parlato durante la settimana, no? Eh, Google Photo è gratis fino al primo giugno, poi comincia a farsi pagare, no? Questo ovviamente preoccupa molto seppia, è Allora, vediamo un po', cominciamo a capire come è fatto il nostro spazio di archiviazione nel cloud Google, che comprende tanti servizi, no? Allora, il cloud Google ci dà 15 GB di memoria gratis. Se io vado qua, lui mi fa vedere che nel mio caso, poi voi cliccando su questo link della presentazione vedrete il vostro caso, no? Io quei 15 giga di spazio ne sto utilizzando 7,99. Quindi è veramente tanto, perché io lo uso abbastanza sta roba, no? e dei quali drive, che vuol dire dati, eh, lettere, documenti, corrisponde ai documenti del nostro PC, ce n'è 5,5, no? E poi ho circa 3 giga di mail. Le mail risalgono a 10 anni fa probabilmente, no? c'è un archivio di mail. Allora, a questo punto io potrei, poi mi dà anche, ehm, pezzo per pezzo, no? mi dà dei consigli su come fare per risparmiare spazio. Quindi devo dire che Google è molto corretto perché oltre a offrirmi di pagare mi dice anche come posso risparmiare sullo spazio di adesso. Nel mio caso saprei già come fare perché per esempio io so che tra i miei documenti c'è dei filmati che risalgono a dei progetti europei che avevo fatto un po' di anni fa. Sono lì, potrei toglierli in qualunque momento, quindi prima di andare a pagare, no? Mi toglierò un po' di filmati o cercherò di ottimizzare le mail in modo da ridurre questo spazio. Quindi prima che io paghi ci vuole del tempo però che cosa succede che mettendo sulle foto dal primo giugno le foto cominciano a occupare spazio no? adesso teniamo presente che una foto più o meno occupa 3 megabyte no? quindi adesso io avete capito l'unità di misura no? quindi 5 gigabyte diciamo che ci sta circa 300 foto da 3 megabyte ogni gigabyte quindi per uno che non abbia occupato già dello spazio quindi a 15 gigabyte a di disposizione diciamo 10 gigabyte, 12 gigabyte c'è un sacco di spazio, è in grado di immagazzinare gratis qualcosa come 3.000, 5.000 fotografie quindi prima di arrivare a pagare no? c'è tempo però a un certo punto io arriverò a pagare perché faccio molte foto quanto ti fanno pagare? Fra... adesso ci arrivo no? Ah, boh. e allora quando vado a pagare io ho un piano, potete cliccare qua per vederlo. Questa è la parte commerciale di Google. Dice, ma abbonati, mi dice. No? Allora, l'abbonamento, non so perché la rete sia lenta, allora mi, mi offre dei piani. <coughs> Eccoli qua. Lui mi consiglia, dice, guarda che se mi dai 1,99 euro al mese quindi 2 euro al mese più o meno, sono tutti spariti, ho problemi di banda, adesso riapparite. Allora per 2 euro al mese ti do 100 giga, quindi da 15 giga passo a 100 giga con 2 euro al mese, che mi sembra una cosa assolutamente sostenibile. no? Cioè io una volta compravo la Repubblica, ora non me la compro più perché mi fa incazzare, però dico che la Repubblica costava 3 euro al giorno, quindi con 2 euro, al, 2 euro al mese io ho 100 gigabyte, quindi probabilmente tra un po' finirò qua. Se non mi bastasse, posso andare su a 2,99, 200 giga, addirittura 2 tera a 9,99, giga al mese. Quindi questo teniamolo presente. Però prima di arrivarci possiamo fare una serie di azioni. No? Quindi le azioni sono selezioni dati, quella che raccomando fortemente, ci cioè dobbiamo imparare a selezionare i dati. No? Perché la posizione di Google è che ha. Eh, perché fa questa cosa? Comunque? Perché c'è ehm, un miliardo di persone che gli sparano su ogni settimana 80.000 di questi dischi, eh? abbiamo fatto un conto l'altra volta, quindi è chiaro che anche loro si pongono al problema. E perché si trovano in questa situazione? Perché è facilissimo, come vedremo, dire al telefono tutto quello che fotografi mandalo su, no? quindi su ci vanno cani e porci. No? Tutto che, ma anche i messaggi di WhatsApp, se non controlliamo WhatsApp, finiscono nella galleria e quindi automaticamente vanno su. Poi la gente se ne frega perché considera questa cosa come una risorsa infinita gratuita. Non è così. Allora l'arte, quello per distinguersi da, da chi poi dal consumismo becero del fotografo. Uh, stupido che una volta era limitato dal costo della pellicola cioè una volta uno prima di fare una fotografia ci pensava 27 volte no? io andavo in vacanza con due rollini da 36 no? adesso non è più così e quindi uno fa un sacco di foto e tutto va su e questo sta uccidendo il sistema quindi la prima cosa è selezionare i dati poi vediamo come farli perché mi ci sono messo lì e ho cercato di capirlo bene eh? Oppure un'altra cosa, ma un po' meno corretta, è usare un altro account o un'altra personalità. Cioè, non so, non, forse non tutti sanno, e che se uno vuole può apparire in tante, vesti, in tante vesti su Google, no? Quindi adesso sono come Marra Franco, però se clicco qua sopra potrei apparire con un'altra mia personalità che è questa, che, potrei, che uso quando collaboro con questo progetto. Quindi sono col logo di se non sai, non sei. Ve lo spiotto, no? Forse Roberto non lo sa, comunque. Oppure potrei apparire come, non so, quando lavoro sul mio sito web, io uso questo, questa identità qua, che c'è il mago Merlino. Oppure quando, eh, non so, e così via, no? Quindi cosa vuol dire questo che se uno per esempio nella vita ha un lavoro no, e deve lavorare da casa, può usare due spazi, uno come impiegato della ditta di trasporti ruotoni vari no? e uno come invece signor Franco Marra. Mantenendo due spazi diversi, uno non mescola le cose e ogni spazio è 15 giga. Quindi uno qua potrebbe inventarsi il fatto di fare fotografo e creare un nuovo account Franco Marra Fotografo. A questo punto ha altri 5 giga, no? 15 giga, e potrei usare quelle foto solo per le mie fotografie. Questo non è vietato, anzi, è favorito da Google. Prego. Eh, senti, però eh, ricordo che quando, quando io ho creato l'account ho dato il. il cellulare, come ho dato i miei riferimenti. Sì, dai sempre c'è lo stesso cellulare. Sempre gli stessi riferimenti. Sì, sì sì, no? sì, sì. Il nome, il... sì, sì, anzi, gli account sono collegati, cioè quello tuo principale, il primo è il master, no? E tutti gli altri sono connessi fra di loro, però puoi averne tanti, no? Hugo sì, sì. non, non si arrabbia, fino adesso non si arrabbiato. Quindi capite che questi veramente, ci puoi avere tutto lo spazio che vuoi. Allora, come si fa a selezionare o a, fare altre, o a controllare bene questi fenomeni digitali di produzione dei dati? Allora, C'è una famosa frase che dice che con un computer uno può fare tutto, no? ma solo poche cose sono intelligenti. Prendiamo il caso delle foto, no? o di Google Foto. Allora, io vado sullo smartphone. Sullo smartphone ho, eh, ho tutte... Eh, Tutte le, tutti, Google Foto ha tutti i comandi per fare tutto. Posso cancellare le foto, modificarle, aggiungerle, mandarle in giro, condividere, eccetera. La stessa cosa posso fare anche dal PC. No? E Bruno e Diego abbiamo fatti i corsi fino adesso in maniera un po' banale, dicendo beh, adesso vi insegniamo lo smartphone, adesso vi insegniamo il PC. Secondo me non si fa così, dobbiamo stabilire dei ruoli, cioè dobbiamo trovare dei modi intelligenti per usare lo smartphone e per usare il pc e dire che certe cose si fanno sul pc e certe cose si fanno sullo smartphone. Adesso cerco di chiarirmi meglio. Eh. Allora, prima di tutto dobbiamo darci un obiettivo. no? Perché facciamo foto? No? Facciamo foto perché dobbiamo, facciamo una serie di, di azioni poi sulle foto per arrivare alla condivisione. Cioè io le foto le faccio per fare vedere i miei amici, no? anche per me, ma anche per fare dei miei amici. Come ci arrivo a, questa, a, questa, a questo obiettivo finale? Beh, sicuramente parto dallo scatto, no? poi comincio a buttare via un po' di foto, faccio selezione, poi le modifico, perché lo scatto non è mai perfetto, quindi uso il sistema elettronico per rendere più bene le foto, le taglio, l'abbiamo visto l'altra volta. No? Poi le aggrego, le correlo, voglio dire che le metto insieme secondo un criterio logico. Sono andata al mare con mia zia, faccio l'album zia e faccio l'album mare. Quella è una correlazione, no? E poi alla fine condivido, mando alla zia l'album dicendo guarda zia che bella vita che abbiamo fatto. Questo qua è il processo. Che se io fossi la McKinsey, a questo punto me l'avrei già venduto per 20.000 dollari perché questa roba qua corrisponde a un famoso diagramma che i consulenti organizzativi usano da almeno vent'anni che si chiama Piramidi della Conoscenza, no? che dice che all'inizio alla base c'è un sacco, la piramide larga, un sacco di dati, in questo caso le foto, che sono dei simboli elementari che descrivono la realtà. Poi quando faccio informazione, no? è perché comincio ad aggregare i dati, quindi io interpreto i dati oppure li aggrego, è l'album di mia zia, questa è un'informazione, sono stato al mare con mia zia, non sono solo più delle foto scorrelate fra di loro eh? e poi alla fine faccio conoscenza cioè dico a mia zia guarda che sono andato al mare adesso il nostro esempio è molto più banale questa piramide viene, viene venduta a prezzi favolosi per consulenze organizzative di vario tipo però uno potrebbe immaginare che in un'azienda no? ha alla base un sacco di dati che sono gli stipendi, le vendite il numero di operai, che ne so i tempi di produzione e così via no? che però così sono difficili da interpretare per un capo, perché è una marea di dati. Allora c'è sempre della de, de gente o dei sistemi automatici che gli aggregano dei dati no, secondo delle visioni, secondo non so, il report della produzione degli ultimi tre mesi, il report della, delle vendite degli ultimi tre mesi. No? L'aggregano buttando via i dati inutili, in, se, facendo astrazione, facendo sintesi. No? Cioè A me non è che mi interessa sapere i dati di Parma, Venezia e Pisa, mi interessa sapere che mediamente in Italia abbiamo avvenuto il 5% in più, eh? E poi arriva la conoscenza, no? Allora qua la conoscenza arriva anche la saggezza. cioè a questo punto l'esperienza, eh, quello che abbiamo appreso con tanti cicli di vendita, fa sì che un capo che è responsabile delle vendite più o meno a naso sappia come sta andando l'azienda, anche senza questa analisi puntuale. Questo qua è il pippone di McKinsey, ai tempi miei c'era Anderson Consulting, adesso non c'è più, insomma, aziende di questo tipo. Nicoletta poi l'avrà subito un sacco di queste cose, perché lavorava proprio nel posto dove i consulenti erano pane quotidiano. Eh, lavoravo al marketing. Anche per il planning? Ho fatto anche marketing io, sono ah, stato ecco, col planning e voglio... un po' al marketing, quindi mi sono eh, quindi in piedi. Va bene. assorbita, detto tecnicamente, un sacco di presentazioni. <ride> Scusate. Allora, dobbiamo costruirci per raggiungere quell'obiettivo eh, dobbiamo costruirci uno scenario di riferimento, altra botta da consulente organizzativo no? cioè non dobbiamo usare le cose a cavolo a berindicane, come dico la Genova appunto, ma dobbiamo capire i ruoli no? in, questo, in, questo, in questo scenario allora abbiamo in mano uno smartphone, questo qua in basso a sinistra che ha delle app quella per fare le foto quella che tiene le foto come diceva una bella presentazione di Nicoletta stamattina un computer fatto di input, quindi le foto che facciamo, la memoria dove si tengono le foto no? e l'output per farle vedere. Ora questa è la nostra galleria, la memoria, vedete che immaginate gli, gli scatti che facciamo. E poi c'è una particolare applicazione, app, scusate, che si chiama Google Photo, che permette allo smartphone di fare questo giretto. Cioè automaticamente, se vogliamo, eh, vediamo poi se lo vogliamo o no, automaticamente, se voglio, ogni foto che, fa, che faccio, va a finire in cloud no? sulla memoria di Google Photo. che non a caso ho disegnato qua come un vecchio rollino, quindi questo è un po' come se fosse la lente con cui faccio le foto e questo è rollino di una volta, no? che poi io elaboro, perché le foto devo ancora lavorarle per percorrere la piramide della conoscenza che dicevo prima. Ora, La mia proposta, che è la mia proposta, quindi non è legge e ognuno poi fa come gli pare, è che l'elaborazione essendo un'attività più lenta, no? più, più meditativa, eccetera, sia fatta dal computer, in una specie di laboratorio. No? Perché dal computer? Perché è più facile, cioè se io scrivo una lettera, la scrivo dal computer, è uno strumento di produttività, no? mentre lo smartphone sono per la strada, no? e quindi per la strada io posso scaricare, scattare, cancellare, fare le cose veloci, soprattutto scattare, poi le altre le vediamo. Poi, tutta la, poi torno a casa, tutte queste informazioni sono elaborate, sono messe, scusate, in memoria, in particolare su Google Photo. Allora, poi, da casa, mi faccio una tisana, mi metto comodo, mi metto un cioccolatino, apro il computer e faccio le operazioni brain intensive, cioè quello in la testa, con calma, con lo schermo grosso, una bella tastiera, no? E quindi posso lavorare bene. Che significa? Selezionare, cioè tutte quelle cose che ho buttato dentro, comincio a selezionarle. Selezionare vuol dire fondamentalmente due cose. Buttare via quelle che non mi servono, ma questo posso farlo anche sullo smartphone, oppure mettere in archivio quelle che non intendo far vedere subito. Quindi poi vi faccio vedere come si fa. C ho tante foto, dico, ah, questa mi interessa, magari ci faccio una, ma no, però è bella, aspetta un attimo, e la metti in archivio. Magari la userò, la cercherò così, con l'interfaccia di ricerca e la userò magari tra 15 giorni. Poi le modifico, come abbiamo visto nella prima lezione, c'è cioè il pilone dell'alta tensione che mi dà fastidio, il colore che è venuto male, l'orizzonte storto, qua faccio la modifica e mi viene meglio dal PC. Poi le aggrego, cioè le metto insieme in un album, identificando gli elementi comuni a tante foto, che possono essere di vario tipo, la zia, il mare, il bambino, il cielo. Google Photo lo fa anche per i fatti suoi questo lavoro, Io ci metto la mia l'intelligenza, quindi lo faccio come voglio io, e poi alla fine le condivido. Il fatto che questa cosa qua sia in cloud mi permette proprio di fare questo che sempre la McKinsey chiamerebbe workflow, cioè il flusso di lavoro. Comincio a lavorare con lo smartphone, metto in memoria e poi siccome con il computer accedo alle stesse cose, proprio perché sono in cloud, sono nel centro della rete, no? completo il mio, il mio workflow no? arrivando all'obiettivo. È abbastanza chiaro questo schema? Però questo vuol dire che devo usare lo smartphone per fare certe cose, e il PC per fare altre cose. È come dire che certi comandi sullo smartphone in fondo me li dimentico se uso il PC, e anche il contrario. C'è anche un altro vantaggio che io tenderò adesso siccome la maggior parte del corso si occupa di questa parte destra, vi farò vedere come si usa il PC, che è molto più comodo anche per me, perché io in DAD riesco molto bene a condividere uno schermo di PC, ho maggiori difficoltà a condividere uno smartphone. Chiaro? Dopodiché vedremo anche come le stesse cose si possono fare anche sullo smartphone. Ma non è obbligo, ma solo per far vedere che anche con lo smartphone posso fare le stesse cose. Chiaro ragazzi? Naturalmente questo schema sì, di lavoro è grazie. mio, voi potete inventarne uno che vi pare, eh, però questo è quello consigliato da, da, dall'azienda, diciamo. Allora, su WhatsApp abbiamo già parlato, no? Abbiamo capito anche, grazie a Teresa, che e tu hai tirato fuori, no, a Nicoletta. Nicoletta ha identificato le pagine di istruzione, no? che sono queste, seguendo queste istruzioni sullo smartphone, evitiamo mm. che Whatsapp ci inquini no, di foto o di immagini nella nostra galleria. Perché questa? Dimmi, non ti sento? Attacca il microfono. Scusami, anche, anche mio marito commosso ringrazia, eh, dopo la scoperta. <ride> per <un> piacere. <ride> Perché qui si sta cominciando una pulizia con Whatsapp, mandiamo in giro un sacco di berinate, no? cioè, la foto del risotto, <ride> che ne so. No? Sì. Non, vabbè, possiamo cattemirci, però... Non sono foto importanti, ma Whatsapp che è invasivo, apposta invasivo, le fica dentro in galleria. Tra l'altro le vediamo lo stesso, anche se non sono in galleria, perché le foto rimangono in un altro cloud che quello di Whatsapp. No? Forse non tutti sanno che Whatsapp è praticamente un database, cioè tutti i messaggi a chat, come si chiama, i messaggi che mi scambiamo rimangono in cloud di Whatsapp e quindi io posso andarmi a vedere una conversazione, posso anche cercare una conversazione o un messaggio in tre anni fa, o di due mesi fa, no? Quindi rimane tutto su WhatsApp, è un altro cloud, anche lì vi siete registrati, eccetera. Quindi siccome le foto ce la lunga, perché diavolo devo scaricarne in galleria, andare a intasare il mio smartphone, no? Quindi la prima raccomandazione è, controlliamo lo stato di WhatsApp, appare in galleria come una cartella, no? Una cartella WhatsApp, quindi aprite la galleria delle cartelle, degli album, mi sembra. C'è l'album WhatsApp, eh? quello lì va ripulito. Okay? ok. Ecco, a questo punto siamo pronti a partire. Mm? Allora, io quasi quasi, quasi, quasi volevo fare, fare fare un attimo una cosa e ve lo faccio vedere davvero questa cosa. No? Qua c'è la slide che fa vedere che cosa. Che quando io scarico, molti di voi hanno già Google Photo. Non immagino chi è che non ha Google Photo, tutti ce l'avete già. Ah, vabbè, allora siamo a posto, allora non ve lo faccio vedere. Allora, comunque, quando uno scaricasse mai per la prima volta Google Photo, appena Google Photo parte, gli fa la domanda che dice: Devo attivare il backup o non devo eseguire il backup. Attenzione ai termini, questo è un backup, non è un sincronismo, per i motivi che vedremo dopo. No? I cloud, i dati delle cartelle si sincronizzano su Drive, su quello che ho usato prima. Qua invece è un backup, cioè vuol dire che in linea di principio le modifiche, le foto dello smartphone vengono copiate su Google Photo. Ma se io cancello qualcosa su Google Photo, non viene cancellato sullo smartphone, quindi è, un, è solo una direzione serve praticamente per salvare le foto eh? se io faccio una modifica col piccino e viene riportata sullo smartphone va bene allora qua forse non so come siete voi poi me lo dite no cioè se avete attivato il backup in questo momento oppure no volete che ve lo faccia vedere davvero come si fa ok allora. adesso vi faccio vedere un altro mestiere allora ehm come faccio? Esco un attimo di qua, ok, non ho sbagliato, allora, esco un attimo di qua. Scusa. Dimmi. Allora, un momento, backup, tu mi hai fatto vedere quelle videate che erano sullo smartphone. Sì. Ecco, eh, io se, se schiaccio il simbolino foto, appunto, sullo, sullo smartphone, no? Di... Lo faccio vedere, Teresa. Ah, okay, ok. Lo faccio vedere l'anno dire, perché non. si evidenziano subito le foto. Non... Allora, io per farvi vedere lo smartphone uso un programma che è lo smartphone, o che fa finta di essere lo smartphone. Questo qua, quindi lo vedrete sul mio schermo. È come se fosse il software dello smartphone che gira sul mio computer. Questo si chiama emulatore in gergo. E faccio solo una breve parentesi: corrisponde al più, al più bel teorema dell'informatica che dice che qualunque computer può essere emulato da un altro computer. No. quindi con un computer io posso fare tutto quello che fa anche il computer più potente del mondo no? esattamente le stesse cose solo che ci metterò molto più tempo al limite qua apriamo una parentesi di fantascienza se la mente umana fosse un computer cioè una macchina di Turing sarebbe emulabile dentro un computer di, di ferro di, di, di, di silicio no? quindi in linea di principio se fosse così potrei avere tante persone che girano dentro un computer e che sono persone, non sono programmi, perché avrebbero tutte le caratteristiche della nostra mente, quindi avrebbero diritti, doveri, eccetera. No? Questo qua apre una, una sterminata eh, occasione di fare fantascienza che poi si riflessa in film come Matrix eh, o Nirvana, no? in cui c'è il salto dei livelli. Poi qualcuno sostiene che no, anche noi siamo dentro un computer, e va bene, si chiacchiera e si parla. Però è per dire com'è importante questa cosa. Quindi adesso faccio girare un programma che si chiama, uh, si chiama Bluestack. Dove sei Bluestack? Bluestack è un programma che è stato scritto, che fa finta di essere uno smartphone. Lo vedete? No, non lo vedete, sì. Uh, perché è, è stato scritto per far girare i giochi. Siccome gli smartphone hanno molti più giochi del, del PC, in questo modo potrei scaricare tutti i giochi che girano sullo smartphone, però farmi girare sul mio PC, che è più comodo da usare. No? Ecco, quindi io qua ho già caricato, questo è lo schermo dello smartphone, spero che lo vediate, ho le app principali che sono la galleria e proprio Google Photo. No? Volevo farvi vedere come si installa, ma siccome l'avete già installato non ve lo faccio vedere. Prima di questa lezione mi sono caricato in galleria un po' di fotografie, Chiaramente questo smartphone cos'ha di diverso dal mio smartphone vero? È che non c'ha la SIM, quindi per esempio non posso usare WhatsApp, e che se fa una foto la fa tramite la camera del mio PC, quindi è difficile portarla in giro a vedere i panorami. Ora no? ho caricato, esportando, eccetera, un, un po' di foto proprio stamattina, e sono qua, queste, in questa galleria, no? Di questo smartphone finto, ma non tanto finto, ci sono una serie di foto che sono esattamente quelle no? che, eh, che avrei se questo fosse un Samsung vero. Tra l'altro è così vero questo programma che Google mi avverte e dice: Guarda, che hai fatto un accesso tramite il Samsung. Dico, cosa è Samsung? Non c'è Samsung, c'è un programma che è uguale al Samsung. Quindi lo stesso Google viene ingannato. Quindi va bene, niente. Ora torno a casa, come si fa con uh, Samsung e vado su Google Photo. Eccolo qua, ok? Ora la prima cosa che noto è che qua sulla destra c'è di nuovo il logo dell'account. No, vedete, in questo momento è Google Photo dell'account dello SPI. Vi ricordate prima avevo fatto vedere l'account dello SPI, eccetera? No? Che è diverso, clicco sopra, no? posso scegliere qua l'account, è diverso da quello di Franco Marra. Vedete che le foto sono diverse? Perché sto agendo con lo smartphone, sto guardando un utente diverso dello stesso cloud. Eh, quindi lo spazio di SPI, Lega 8, è diverso da quello di Franco Marra. Chiaro? Eh, possiamo scegliere uno o l'altro, non importa. L'importante è che se poi io clicco qua sopra, sul, sempre sul simbolo dell'account, mi viene fuori il modo in cui io posso usare lo smartphone, quindi posso attivare il backup oppure tenere il backup disattivato. Tanto siccome questa lezione è registrata, poi ve la potete guardare anche meglio. Questa cosa. Quindi, se io qua attivo il backup da questo momento in poi, tutte le foto che farei con questo ipotetico smartphone sarebbero automaticamente copiate in Google Photo. Io lo tengo disattivato perché è il mio modo di lavorare, ma dipende da tante cose. Poi, ognuno qua fa quello che vuole, per carità. No? Se vado in attivo backup mi fa un po' di domande tra cui quella fatitica è se io voglio caricare gli originali delle foto oppure quella che Google chiama alta qualità. Qual è la differenza? Che l'originale ha tutti quei pixel che abbiamo visto nella prima lezione. Cioè, ho preso la foto e così via, magari occupa 6 mega, eccetera. Non in RAW, eh, però anche in RAW. Però. Quindi sono passato... Ho fatto la foto, il mio smartphone ha beccato 30 megapixel, poi me l'ha compattati perché ha prodotto un affare che si chiama JPG e quell'affare lì metti, occupiamo, occupa 5 megapixel. Ma Dopodiché se io gli dico alta qualità, quando la carico Google fa un'altra compressione che lui chiama alta qualità, in realtà perde qualità in maniera irrilevante rispetto a quella che ho detto io e me lo comprimo ulteriormente. Per cui diciamo che dopo questi passaggi qua, no? l'occupazione su Google mediamente di 3 megabyte. Fino adesso, fino al primo giugno, tutto quello che era caricato in alta qualità non veniva conteggiato ai fini dello spazio, mentre veniva conteggiato solo quello che era l'originale. Quindi se io ero un fotografo impallinato e mi piacciono solo le foto a 30 megabyte, fino al primo giugno le carico e quindi mi vanno a occupare 30 megabyte in quel budget di occupazione che vi ho fatto vedere prima, vi ricordate quello dei 15 giga, no? Se invece fino al primo di giugno vado in alta qualità, l'occupazione è zero. Non so se vi ricordate, infatti il mio budget era zero per le foto, perché fino adesso non ho ancora, se volete ve lo faccio rivedere, ma credetemi, l'occupazione l'ho dovuta solo a Drive e alle foto, e, e, e alla mail e non alle foto, quindi era zero. Fino adesso, dal primo giugno cominceranno a contarmi le foto, eh, anche se in alta qualità adesso non confermo perché a me questo modo di lavorare mi, mi, mi piace un po' meno insomma. ancora una cosa siccome normalmente siccome fino a poco tempo fa diciamo che normalmente la rete dati dell'operatore costava un po rispetto alla rete, della, rete fissa qua c'è un interruttore che uno può attivare se vuole che il backup automatico avvenga anche quando lui è per la strada e quindi allo smartphone collegato alla rete dati e non al wifi di casa. Direi che è sempre meno importante questo aspetto, però c'è. Va bene, quindi non confermo eh, e rimango come prima. Quello che io vedo qua sono delle foto, le foto che ho già caricato su eh, Google Photo, ma sono anche le foto che ho ancora nelle gallerie e che non ho ancora caricate. In questo caso non ce ho, no? no? Perché qui, per cui questa app che è sul mio telefono in realtà va a vedere prima le foto della galleria e poi guarda quelle che ho già caricato su Google Photo e va su Google Photo per farsele vedere. Chiaro? Qua non si vede, non so perché, ma normalmente di, di solito le foto caricate si distinguono da quelle che sono in galleria perché in angolo a bassa destra c'è il disegno di una nuvoletta. Qua non c'è, probabilmente è colpa dell'emulatore, non so cosa farci. Va bene, a questo punto è chiaro come si parte con Google Photo? Bisogna fare una scelta di base. No? Allora, quindi controllate voi come siete messi e continuate sulla strada che avete intrapreso. Però avete deciso nella vostra vita passata che eh, o di caricare automaticamente tutte le foto, quindi avete già Google Photo pieno di foto, oppure avete deciso di fare una selezione precedentemente sullo smartphone, come faccio io. Io sullo smartphone di foto ce sono poche, ma non tanto per problemi di disco, di memoria, perché tengo quelle che veramente mi piacciono. Quindi uso lo smartphone un po' come se fosse una, no, il portafoglio. Una volta nel portafoglio c'era la foto della moglie, Santino, eccetera. Io ho lo smartphone, quindi ho cioè, no, 30-40 foto belle, su quelle che mi piacciono da matti, quelle a cui sono affezionato, e le altre le ho tutte messe in Google Photo, che non vuol dire che siano brutte, no? È un altro tipo di, di selezione. Mi tengo vicino al cuore, cioè sulla tasca, dentro la tasca dello smartphone, quelle che veramente mi piacciono. Non so perché lo faccio, però ecco. Se una volta fossi in traghetto e non ho la rete, potrei comunque vedermi quelle foto. Mentre qui su Google Foto, se non ho la rete, non posso vederle. Allora torniamo alla presentazione. Ok. Allora adesso eh, minimizzo il mio telefono virtuale che è finito lì sotto. Eh, ve lo ricordate questa tecnica di minimizzazione? Di far sparire dallo schermo ma tenerlo pronto sulla riga di, delle applicazioni di sotto. Se ho bisogno di farvelo rivedere, vado qua, ci clicco sopra e ve lo faccio rivedere senza bisogno di farlo ripartire. Eh. Questo qua è importante, sono i famosi simboli. Chiudi l'applicazione, la X. Scusa Franco. Eh, aspetta, fammi finire la no? Ah metti no, a tutto schermo oppure minimizza, cioè metti la sua riga dell'applicazione. Dimmi Bruno. No, volevo solo, forse vale la pena chiarire meglio, l'hai già, già affrontato, il, la differenza tra backup e sincronizzazione. Sì, sì, ci arrivo, ci arrivo. ha dei casini allucinanti. Sì, cioè ragazzi, io cioè, ho, ho letto combinazione ieri, una frase di Feynman, che è un famoso fisico, quello dei quanti. Cioè, che è morto purtroppo. Che è morto. Che diceva che lui eh, gli piaceva molto insegnare perché quando lui insegnava, si chiariva le idee. No? Io ne ho approfittato della vostra pazienza perché mi sono rivisto dei concetti, no? E quindi ho cercato di capirli io. Che prima me ne fregavo. No? E tra questi c'è proprio la differenza tra backup e sincronizzazione. Adesso ne parlo. Allora, adesso rivado in presentazione. Ok, allora niente, quindi abbiamo detto, torno un attimo indietro, siamo qua, quello che avevo fatto vedere, no? cioè, quando io installo per la prima volta Google Photo, l'utente ignaro gli si presenta la domanda che già non ci capisce niente, questo è già significativo perché lui a quel punto tenderà a dire fai tu, eh? siccome il valore di default è scritto in blu e attiva il servizio, lui clicca lì sopra e da quel momento sincronizza tutto automaticamente senza fare selezione, e questo spiega perché poi Google ha gli schippieri di foto, che gli sono servite da matti, perché tutte quelle foto che lui, che lui ha dentro, sono usate per sviluppare i meccanismi di riconoscimento delle immagini dell'intelligenza artificiale. Cioè l'intelligenza artificiale è basata su dei sistemi che come i bambini devono imparare, no? Le parliamo anche dopo. Comunque, quindi per imparare, per esempio, a riconoscere un viso dentro una foto, devi fargli vedere... Migliaia e migliaia di fotografie, e correggere ogni volta con un sistema che assomiglia a quello dei primi punizioni che si dà ai bambini, no? finché alla fine il sistema diventa bravino e riconosce il 90-95% dei casi positivi. Quindi queste foto gli sono servite un sacco. Praticamente Google è all'avanguardia insieme a pochi altri sul tema dell'intelligenza artificiale. Vabbè, questo, questo aprirebbe un capitolo enorme. Allora, adesso che abbiamo capito come con lo smartphone possiamo decidere o no di sbattere sulle foto, vediamo come possiamo, cominciamo a vedere come possiamo gestire la memoria dello smartphone. Allora, se faccio un sacco di foto, c'è gente che ha migliaia di foto, di foto sullo smartphone, poi alla fine lo smartphone è pieno e compro uno smartphone nuovo. Anche questo non va bene, no? Allora, evidentemente per cancellare le foto dallo smartphone... per Salvare la memoria dello smartphone devo togliere delle foto. Allora, se io faccio backup automatico, no, eh, a un certo punto c'è una situazione per cui ho la mia galleria piena di foto e le stesse foto sono state copiate in cloud. A questo punto posso cancellare tutte le foto sul telefonino, perché mi rimangono in cloud. E quindi liberare memoria e evitare di comprarmi un nuovo telefono sempre sotto, sotto l'account no? questo, questo disegnino quando io ho completato il backup, quando ho fatto il backup c'è un tasto che si chiama libera spazio se io schiaccio qua sopra lui mi cancella dallo smartphone automaticamente tutte le foto che ha duplicato in Google Foto e questo è comodissimo nel senso che le foto se io scelgo il backup manuale quindi ne ho fatte solo alcune la copia lui mi cancella solo quelle di cui ho fatto la copia. Se ho fatto il backup automatico me le cancellerà tutte. In ogni caso è un modo di controllare la memoria dello smartphone. Chiaro? Questo è un tasto molto potente. Infatti si possono cancellare in un colpo solo in galleria tutte le foto già caricate in Google Photo. C'è un altro sistema, quello che faccio io, quello manuale, diciamo. Siccome io non faccio backup automatico, una volta che io ho caricato la foto in Google Photo, posso cancellarmi usando la galleria. Qua ho messo i simboli delle app che si usano nei due casi. Questo è il simbolo della galleria, questo è il simbolo. Per cancellare tutto uso Google Photo. Per fare, però posso, io ho fatto così, vado lì e con la galleria mi cancello una foto dopo l'altra. Quelle che io sono sicuro di aver già caricato su Google Foto. Siccome quando cancello una foto dalla galleria mi rimane su Google Foto, per duplicata, io sono a posto. No? Quindi ho tolto la foto dalla memoria del telefono. L'app la Google Foto continuerà a farmi vedere le foto della galleria più quelle in Google Foto, no? le foto che non ho cancellato volutamente dalla galleria, come vi dicevo prima io tengo una 30 quarantina di foto che non cancello mai però con la app Google Photo, siccome mi fa vedere entrambe io riesco a vedere sia quelle della galleria che quelle che ho già copiato prima adesso ve lo spiego meglio parliamo di backup automatico quindi no? adesso il backup automatico è quella cosa per cui io ci lavoro in questo modo attenzione cioè faccio Adesso questo è un flusso di lavoro, un workflow, cioè io ho deciso all'inizio dei tempi di usare Google Photo in backup automatico, vado in giro per la città e faccio tante foto, una, due, tre, quattro. Automaticamente Google Photo, se gli ho messo su quella cosa di usare anche la rete dati, foto per foto me la copia in Google Photo, me la copia in cloud. Quando arrivo a casa o anche sulla metropolitana ho finito di fare le foto, pigio quel tasto che vi dicevo prima e tutte le foto dello smartphone vengono cancellate. Perché c'è già pensato lui, ogni volta che scattavo una foto, a copiarmela automaticamente. Backup automatico. Chiaro? Io invece lavoro in un altro modo. Non cancello, uso backup manuale, cancello con la galleria, quindi ho cambiato il simbolo dell'app, e normalmente faccio così, faccio foto, faccio foto, faccio foto. Poi me le guardo, dico ho fatto quattro foto, sai che c'è? C'è solo una che mi piace. Allora faccio un upload solo della foto che mi piace, quindi ho messo una solo freccia. No? Poi mi cancello a mano le tre foto che voglio buttare via. Quindi un flusso di lavoro diverso, no? Qua potrei anche a dir la verità cancellarle tutte di colpo. Lo faccio una per una perché mi voglio tenere le famose 30-40 foto belle sullo smartphone. Quindi se schiacciassi quel tasto là, no? il tasto che cancella tutto, mi perderei anche quello. Perché quelle sono anche duplicate su Google Photos. Allora, anche qua bisogna decidere un modo di, di lavorare, di procedere, no? interrompetemi se c'è qualcosa che è oscuro allora, siccome Google Photo app, parlo dell'app sono sullo smartphone sul pc la storia è un po' diversa sono sullo smartphone e sto ragionando con questa app no? che cosa mi fa vedere? Allora, l'app ha delle strette relazioni con la galleria, perché va a lavorare sulla galleria quindi ho messo questa figura app e galleria con la freccia che allora Prima di tutto, come faccio, sto usando il backup manuale, come faccio a capire le foto che ho tirato su e quelle che mi sono rimaste lì? Perché dentro, almeno sull'iPhone, verificatelo anche voi, le foto che appaiono usando Google Photo e che sono state caricate hanno il simbolo della nuvoletta, che vuol dire cloud e vuol dire foto caricata. Non c'è su Android? Vabbè, allora cercheremo di capire com'è il simbolo su Android. Io purtroppo mi sono limitato. Anzi, se qualcuno lo scopre, facciamolo a scuola aperta e interattiva. Per favore, se qualcuno ma, ma sa... Che... su eh? Android c'è, cioè, io ho un Samsung e ho la nuvoletta. Tu sei Android o iPhone? Ho un Samsung. Samsung. E allora dipende dal telefono. Eh, oppure no, però c'è un altro caso. eh se il backup è automatico, la nuvoletta non appare perché sono tutte già copiate automaticamente. Quindi può essere Teresa che tutte salve il backup automatico. E quindi lui non distingue perché non ci distingue, sono tutte copiate. Ok, sì, mm? sì però da, da quello eh. che ho visto, perché... Boh, ma veramente il backup è disattivato con la nuvoletta sbarrata. Allora non è attivato. Se allora... si attiva il backup... Non fa... Fallo, non farlo come... Ti consiglierei di non farlo, e però è le foto come... caricate eh. non hanno la nuvoletta? Non hanno la nuvoletta. Che telefono hai? Uh, è un A31, Samsung A31. Ragazzi, non so cosa farci. Questo qua probabilmente dipende proprio che ogni app, ogni cosa ha la versione dell'app, piuttosto che... Del... Non lo so, non so cosa dire. Magari facciamo qualche indagine, se qualcuno lo scopre, googlando, normalmente in questi casi uno va su Google sì. e cerca di fare domande per capire. Okay, sì, infatti. Ma ad esempio, se fossero automaticamente tutte caricate su Google Photo, senza nuvoletta di conseguenza, come, per cancellarle da Google Photo... Ci arriviamo, ci arriviamo Marisa. Ci arriviamo. Vedo che la cosa vi interessa che mi anticipate sempre, <ride> fa molto piacere. Sul backup manuale con l'iPhone, le foto che non ho ancora caricato, se le apro, cioè le clicco sopra e diventano grandi. Hanno in alto usando Google Photo, c'è la barra dei comandi in alto, c'è il simbolo di una voletta con una freccia. Per cui se io piggio lì la foto mi va in Google Photo. Sul Samsung non lo so. Sì, sì, sì, c'è. C'è, c'è, bene. Io ce bene. Guarda ce allora, Teresa, con qualche... Comunque. Quindi la mia situazione è questa. C ho un po' di foto già caricate, un po' di foto non ho ancora caricate, apro la foto non ho ancora caricata e mi appare il comando di caricamento, che è graficamente la nuvoletta con la freccia verso l'alto. Ora veniamo alle conciliazioni. A questo punto io ho due app qua ci ho, messo, ragazzi, ci ho messo due anni uomo a capire come funzionava, perché è veramente incasinato perché è un po' confuso, perché questa app guarda sia la galleria che il cloud, no? quindi è un po' un casino. Allora io la foto posso cancellarla o usando Google Photo o usando galleria. No. Allora parlo delle foto che ho sullo smartphone. Se uso Google Photo e cancello la foto, c'è cioè un comando cancella foto, lui mi dice, vuoi cancellarla anche in galleria? Se vi dico di sì, me la cancella anche in galleria. Se no, me la lascia. Questo usando Google. E invece se la cancello da galleria, no? scusami, se la cancello da galleria, non capita nulla su Google Photo. Questo è il meccanismo che mi permette di salvaguardare la memoria dello smartphone lasciando le foto su Google Photo. Quindi su galleria non provoca niente. Ma ci sono anche le modifiche che sono ancora più incasinate, no? Le modifiche quando cambio colore, eccetera. Allora, ho fatto un po' di esperimenti e se io modifico la foto a partire dalla galleria mi capitano cose un po' strane. Perché non so se vi ricordate nella prima lezione, quando io faccio la modifica di una foto, lui mantiene sempre l'originale. Sì. Quindi in realtà se io modifico una foto, in galleria ce l'ho due, solo che la prima non la vedo. Se voglio la rivedo, no? Quindi dal punto di vista di Google Photo sono due foto, due o tre, dipende E quindi lui a quel punto mi metterà in Google Photo tutte le versioni. Quindi originale, quella modificata e così via. Che non è molto piacevole. Non è molto piacevole perché mi venivo delle foto doppie e non riuscivo a capire perché. Poi alla fine sono arrivato. Queste cose non sono spiegate bene in giro. Se invece parto a fare la modifica da Google Photo, quindi uso l'app la sul telefono per modificare la foto, è come nella cancellazione, lui alla fine mi dice ho fatto delle modifiche, le vuoi riportare anche in galleria o no? E quindi posso mantenere in galleria la foto originale oppure ricoprirla con quella modificata. Chiaro? Certo. Questo perché bisogna capire le regole con cui queste due applicazioni, queste due app si interferiscono fra di loro. Bene, finito. se ci sono domande, prego. Eh, io posso dire solo una cosa che mi è capitata. Io ho, non ho il backup automatico, no? anche io l'ho disattivato, però se io per, ave, avevo cercato di riunire insieme delle foto per facilitarmi il compito, se io da Google Foto, anche se non l'ho messa, messa in A su... Se io le metto in album, in automatico mi vanno, mi vengono... E, e quelle che sono in album... Vengono caricate. Mi vengono caricate, non hanno infatti più la nuvola. Eh, grazie, me l'ho dimenticato di dirlo, questa sto facendo, anzi, non me la ricordavo proprio. Capisco il motivo, perché siccome stai usando un concetto di album che è tipico di Google Photo, no? lui ha bisogno di caricarsele. Eh. Perché lo stesso, lo stesso album deve apparire anche sul cloud eh. e quindi lui deve caricarsele per fare l'album sul cloud. Quindi le informazioni, anche se non sono, sono caricate, ma fai un album di foto che sono usando Google Photo, che sono in locale, lui te le, te le duplica su. L'album ti conviene farlo in quel caso solo usando la. Mia, sì, anche sì, lei è no? Sì, sì, sono, sì, di... sono accorta tardi, insomma. Sì, siccome l'ho fatto sì, su alcuni sì. viaggi e sono alcune centinaia di foto che ora infatti chiedevo. Eh, eh, certo, ma adesso vediamo un po' come risolve questo problema, perché fa parte proprio per questo che ho ideato due, i due modi di uso, no? Perché bisogna evitare di cacciarsi in sti casini, perché poi io non capivo più niente a un certo punto, no? L'ho modificato perché sopra e così via. Vai Teresa. Allora, io co confesso che non avevo mai aperto il simbolo di Google Foto. Cioè, e dopo questa premessa, appunto, ho, ho da capire. Allora, mi, mi sono ritrovata, quindi con sorpresa, tutte le foto che avevo in galleria e gli album che invece avevo sostituito in galleria. Uno. No, gli album non dovresti vedere dire da google foto gli album in galleria eh, invece qui mi compaiono c'era in, in basso o oh, foto ricerca raccolta se clicco su raccolta mi vedo i, gli album che mi, ero, che mi ero costruita in galleria allora io penso di no però farò una verifica secondo ah, me quegli album punto di secondo ti, ti mando la foto poi sì sì, sì no, ma adesso fa, farò l'esperimento cioè, caso no. non so pensato, in basso questo banner in basso dove c'è scritto sì, sì no, no, ma lo so me, me lo ricordo me lo ricordo comando la gruppa Era eccetera mi sono comparsi appunto gli album che avevo, che avevo già cioè, quindi una splendida serie di doppioni uno due invece per quanto riguarda la nuvoletta allora, voi quando parlavate di questi simboli vi eh, riferivate però alla singola foto aperta? cioè quella, quella nuvoletta in alto compare quando aprite la singola sì, foto? Sì, sì, ah, sì. Ah, ok, sì. allora sì, la vedo anch'io. Sì, sì, sì, sì. Io pensavo che fosse una nuvoletta che compariva. No, no, no, no. no, no. Okay, va bene, allora sì, ce l'ho anch'io. Allora io devo verificare questo problema che sinceramente non ci l'ho pensato e vi ringrazio di cosa succede quando io faccio una galleria un album su galleria quindi modificherò la mia presentazione una volta che l'avrò capito non so nel frattempo però il mio, il mio suggerimento è di non cacciarsi sti casini eh. perché c'è un modo di lavorare più semplice no? che era proprio lo scopo di questa presentazione quindi io Suggerisco un metodo diverso di usare ho detto, il PC. Io avevo detto che avevo tantissima fuffa arrivavo sulla mia Quindi, se io torno a una slide di poco tempo fa. Posso fare una domanda? Io, aspetta, fammi solo finire, se no mi perdo. Poi, ora se io torno a questa slide eh, e non faccio operazioni strane sullo smartphone, mi limito solo a caricare in cloud e tutte le operazioni le faccio sul PC, siccome tutto quello che faccio sul PC non si riflette sullo smartphone, mi sono semplificato la vita, la grandissima. Chiaro? Ma io lavorando sul PC, che io lavoro molto sul PC, le, le foto di Google, se io le cancello dal PC, me le cancello anche dallo smartphone? No. Ecco. Abbiamo discusso a lungo con Franco Lattanzio, che mi stava facendo una domanda, vai Franco. Dunque, eh, su quello che hai detto, che quando tu cancelli sullo smartphone, cioè su Google Foto, nello smartphone cancelli una foto, fa la domanda, la cancello anche di là. Eh, in Android non esiste questo, in Android la cancelli su Google Photo e sparisce da tutte le parti senza nessuna domanda. E allora a maggior ragione non cancellatele usando Google Photo sullo smartphone ascolta, perché... eh, io uso un altro sistema di visualizzare il telefono sul computer Poi posso condividere il mio telefono vero, non una simulazione e fatti vedere come, come succede vai vado, sì? allora condivido il eh, finestra dell'applicazione, ecco qua lo vedete il mio telefono? Certo. Esatto. Eh, nasconde. Esattamente qua. Vado in galleria, ho fatto uno screenshot, che è questo, e al fondo, vedete, c'è scritto rimuovere dall'account Google e dai dispositivi sincronizzati. Non c'è scritto, o di qui o di là, rimuovere, e sposta nel gestivo... Cancella per sempre e definitivamente. Eh, anche se sono tutti gli altri dispositivi. Adesso scusa, uh, stai usando Google uh, Photo o stai usando galleria? Sto usando la galleria del. Ma eh non so, del, su, del, sul del mio case, diverso, cancella e basta. Di... Non so cosa dire. Cioè, evidentemente ogni implementazione è diversa. No, a maggior uh, ragione scusa, usiamo inizio. il DC perché è un posto in cui andiamo tranquilli vado su google foto e su google foto ci sono queste foto qui che vedete che ho fatto adesso che sono inutili le buttiamo via eh, basta tenere toccato per un po e si evidenzia la foto Dov'è? ecco un'altra un'altra che tanto non mi servono eh, vado sul cestino Vedete, mi fa la domanda. Rimuovere dall'account Google e dai sposta nel cestino. Io la sposto nel cestino. Se adesso andiamo a vedere nella mia galleria quelle tre foto lì non ci sono più. Sì, lo so. Perché stai usando Google Photo sullo smartphone. Se fai la stessa cosa dal PC rimangono in galleria. Mm. No, giuro, ve lo faccio vedere, facciamo la prova, facciamo prima. No no, no, no, no, no, non voglio polemizzare, volevo solo no, dire... No, no, no che... lo so, lo so benissimo no, che no, ma, sono... è Perché questo è un punto chiave, no? no ma io contestavo il fatto della domanda, che su, su iPhone ti fa la domanda, su Android no. Purtroppo <ride> è così. E per quello che conviene, secondo me... Vai Francesco. Allora volevo solo dire una cosa io banalissima, tutta questa discussione sorge dal fatto che si usa questa galleria, che non sembra una mazza. Se uno si dimenticasse la galleria e operasse soltanto su Google Photo, su Google Photo non ci sono equivoci tra smartphone e, e PC o comunque altri dispositivi e la galleria che fa questo casino, e la galleria non serve a niente perché è un'applicazione di Samsung che tenta di imitare quelle di Google senza successo. Tutto qui hai ragione, ovviamente, anche qua dipende dalle abitudini, come dicevo prima, io mi tengo eh, 30 foto in galleria perché mi piace fare così. Messo, ma sono quelle tanto. cattive abitudini che dobbiamo togliere di mezzo. Ma come si fa a levare galleria, poi. No, non la usi semplicemente, non la usi. Ma io non è che devi devo... levarla non la devi usare secondo Ciccio che è una scelta lo so, ma io se scatto la foto mi va automaticamente lì ma va automaticamente in Google Foto no, mi va in tutte e due in galleria e in Google Foto e lascia perdere galleria non serve a niente galleria ho capito ma a me ce va la devo cancellare e lascia stare non mangia e non beve no perché quando la cancelli da Google Foto viene cancellata anche la galleria a me chiede il permesso no? Allora, ricapitoliamo. Marisa, fai oh, la foto. Allora, questo è il modo di usare di Ciccio. Sì. Però è un noto estremista. Allora, io sono più sottile nelle mie cose, sono più... Allora, Ciccio fa la foto, finisce in galleria. Siccome ha installato anche Google Photo, lui si dimentica della app galleria, usa solo Google Photo e sì. la vede quella foto, no? Dopodiché la vuol buttare via, la cancella, ma da, gallerie, da Google Photo, Perché quello che cancelli da Google Foto, se sei sullo smartphone, viene cancellato anche da galleria. Giusto Franco, per completezza bisogna solo dire che se provo a cancellare una foto da Google Photo sullo smartphone Android, mi chiede, mi dice, guarda che se la cancelli, questa foto verrà rimossa dal tuo account Google, dai dispositivi sincronizzati e da tutte le posizioni all'interno di Google Photo in cui l'avevi condivisa sì. a nulla o sposta il cestino. No. Questo fa Google Photo. Quindi non capisco perché si parli di galleria, ecco. ciccio, perché a me piace usare la galleria. Eh, ho capito, ma è quello che porta a fare questa discussione. Ma minchia, lui, ma fatti i è... cazzi tuoi, voglio dire. Vabbè, Vabbè, allora. sì, sì. <ride> ma... ma sei un bel tipo, sai. No, allora, io mi tengo 30 foto sul portafoglio, nel portafoglio perché quando sono in traghetto me le voglio vedere l'unico modo che ho per fare questo è tenermi in galleria sarà un modo d'uso anche questo lecito, tu invece non te ne frega niente quando sei sul traghetto non ti vedi le foto differenza. tu no, ti affidi la rete posso mettere nella memoria no. dello smartphone eh? le posso mettere nella memoria dello smartphone senza come si di chiama la, la memoria dello smartphone? galleria? Ma no, perché? Perché, perché Sì, canizia. è posto la memoria giusta quella. È la memoria che si chiama, che si chiama archivio sui, eh, sui dispositivi di Samsung. Beh, io non ce l'ho l'app archivio, ce l ho solo l'app galleria. Vabbè, ma non è un'app archivio. l'app la archivio, è la memoria del telefono, eh. Tutta la memoria. Sì, ma io non ho l'app che mi fa vedere la memoria archivio, ho l'app galleria che mi fa vedere solo le foto che sono in archivio. Comunque, scusa, adesso non vorrei tediare tutti con... con possiamo andare con... avanti magari, dai. No, vai, vai. Comunque, allora, allora eh, volevo dire, adesso andiamo sul PC, no? Quindi cosa abbiamo visto? Sullo smartphone abbiamo delle foto. Quando uno fa la foto, la foto va in galleria... Con Google Photo app in galleria posso fare delle operazioni sulle foto che mi vanno in maniera non troppo chiara a influire su galleria? No? Quindi C, la risposta di Ciccio è non usate la galleria. La mia risposta è un'altra: usiamo lo smartphone solo per fare le foto, le foto finiscono in cloud e per modificare, cancellare e abbellire le foto uso il PC, che è una cosa anche più furba a questo punto me lo faccio con calma a casa poi ragazzi ognuno qua, chiaramente io, questa è una proposta, la proposta di Ciccio è diversa, un po' diversa ognuno poi sviluppa la propria quell'abitudine con cui si trova meglio no? quella che lo, che lo porta al vizio poi, a cui non riesce a uscire Come disintossicarsi quindi adesso passo dalla parte PC eh? vi ricordate il workflow di prima a sinistra c'era lo smartphone ho fatto le foto le foto memorizzate in cloud, su destra c'è il PC. Allora, io qua ho fatto una breve parentesi, perché anche il PC c'è dentro delle credenziali, no? Credenziali di Google Photos. Anche lui se ne ricorda come lo smartphone. Vi ricordate questa slide? Ho già fatta vedere l'altra volta. Sì. Come sapere quali sono le credenziali che memorizzate su smartphone e PC. sul sì. PC, se clicco qua, mi porta a un sito che si chiama che si chiama supporto, ma questo di supporto descrive cosa devo fare. E seguendo queste istruzioni, io arrivo a capire quali sono le credenziali che sono sul PC. È un sistema molto comodo, perché, ehm, eh, perché molte volte io non mi ricordo le password, qua posso vederle. Faccio vedere come si fa brevemente. Allora, io sono nel browser, vado nei tre pallini impostazioni scorro le impostazioni a dove c'è scritto password qua ho tutte le password e gli account che eh, con cui il mio browser è entrato in contatto per esempio io qua ho, so, ho eh, la password di capture1.com non mi ricordo più che cacchio di password era vado sull'occhietto, mi chiede il PIN del computer, perché vuole essere sicuro che sia io, e la metto al PIN e la password è sera 33, eh, punto di domanda. Quindi questo è comodissimo, no? Ciccio, maestro di queste cose, quello che insegna nel suo corso, raccomando l'uso di questa roba, perché a questo punto non avete più bisogno di pezzi di carta, fogli Excel, eccetera, per ricordarvi le password vostre dico bene Ciccio? Ciccio è sparito. Sì. No, no, ci sono, ci sono. Dici benissimo, però eh, l'unico rischio è che fallisca eh, Google. Eh. L'unico rischio è eh? che, che, che Google fallisca. Perché? Ah, appunto, vabbè, eh. Ce ne farebbe una ragione. No, e se finisce Google perdi tutte le password Sì, anche se perdi la rete Sul non mai il E anche se si perde il foglietto cioè. Esatto Scusa Franco ma... Come il vaccino, no? sono maggiori probabilità di perdere il foglietto o maggiori probabilità che cada Google no? Allora, sono maggiori probabilità cioè ci sono più morti se io sospendo le vaccinazioni per due giorni o se invece le faccio andare avanti sapendo che ho 5 casi 30 milioni di... di... Di vaccinazioni gli lascio a voi la risposta io me la sono già data insomma. scusa franco dimmi eh, volevo dire cioè per accedere a, a google porto sul eh, pc puoi anche utilizzare l'app backup e sincronizzazioni che instaura no, aspetta un attimo PC. aspetta un attimo aspetta un attimo sì sì lo so ma volevo chiarire il quadro però hai fatto un'osservazione molto furba perché adesso parliamo la differenza tra backup e sincronizzazione. Torno ancora a quella slide iniziale. Questo è un punto molto importante. Eccola qua. Allora qua, graficamente, ho messo questo cerchio qua che gira per indicare, diciamo, il backup automatico, no? Che non è ancora una sincronizzazione, però è un meccanismo automatico. Qua invece ho messo questa freccia azzurra per dire che tendenzialmente in questo flusso di lavoro io il PC non lo uso come deposito di foto poi da scaricare in Google Photo, Perché il PC non ha questa funzione, nel senso che sì, potrei anche usarlo, potrei fare le foto con la macchina fotografica, probabilmente come fa Marisa. Scaricare tutte le foto, Che fare le foto stupende, però è da professionista, cioè caricare tutte le foto sul PC, di del telefonino e poi di qua caricarmene no, su Google Photo. Anche qua posso farlo in due modi, manualmente, come ho fatto vedere prima che ho fatto sullo smartphone nel mio caso, oppure automaticamente. Questo non ho parlato dell'automaticamente perché implica, per fare sincronismo e... Backup automatico. Infatti, la si chiamerebbe backup e sincronismo. Dovrei scaricare un programma particolare di cui ne parleremo nel cloud. Quando faremo un corso sul cloud, no, e quindi si parlerà anche di corso di Google, una cosa che dobbiamo fare, ciccio, questa roba, perché allora vedremo che mentre il cloud di Microsoft è automaticamente sincronizzato con il PC, cioè se io scrivo una lettera e la metto in quella cartella particolare che si chiama OneDrive, che si apre documenti e la metto lì, automaticamente quella lì mi viene duplicata nel cloud di Microsoft. Con cloud di Google questo meccanismo non è automatico perché Google non fa Windows 10, quindi cioè non ha potuto mettere dentro il meccanismo automatico. Allora ti devi scaricare un servizio, un'applicazione che si chiama Backup e Sincronizzazione, installatelo, e con quello puoi controllare il backup automatico delle fotografie, quindi riporti il PC come se fosse uno smartphone. Quindi fai una foto, Marisa, la metti sul PC e automaticamente ti va su, su Google se vuoi, oppure se vuoi te lo tieni in manuale come lo smartphone e ti assicuri che certe cartelle, quelle che nel mio caso usano i 7,5 GB che ho fatto vedere prima, cioè tutta la mia parte di documenti nel PC venga automaticamente sincronizzata con Drive. Automaticamente sincronizzata vuol dire che tutte le modifiche che faccio sul PC vengono riportate in cloud e tutte le modifiche che faccio in cloud vengono riportate sul PC. Che è una differenza rispetto a foto. Eh? Nel senso che con foto le modifiche che faccio in cloud non vengono riportate sul PC perché è una funzione di backup. Cioè di fare una copia non di sincronizzare, non di tenere allineate le varie copie, mentre in Drive no, c'è la sincronizzazione, c'è cioè questo allineamento automatico. Infatti non ve ne parlo in questo corso, perché mi sembrava. Perché non è nel modo in cui io suggerisco di usare il PC. No? Se volete ne parliamo, ovviamente. Magari facciamo una lezione in più e ne parliamo, va benissimo. No, Franco, hai una ragione a Dimmi, non ciccio. spingere... Hai, hai perfettamente ragione a non spingere sull'uso di backup e sincronizzazione perché ti succede il 25% di risorse del PC quando funziona. Ah, ecco, vabbè, bene. Beh, Google Chrome ce l'ha automaticamente questa roba. No, è certo, ma se attivi sul PC Windows backup ah, e sincronizzazione vabbè. mangia dal 10 al, 15, al 20% di risorse di rete e di calcolo. Non ci credo tanto, farò delle misure, comunque va bene. Cioè, possiamo vederlo anche adesso, comunque. Vabbè, comunque adesso, dire, adesso non lo usiamo, no? Quindi il PC è uno strumento fondamentalmente che fa da finestra per guardare Google Foto. Eh? E non c'è nessun meccanismo automatico di caricamento delle fotografie dal PC a Google Foto. O più o meno automatico. Chiaro? Quindi, tiro gli account, le modifiche che faccio su Google Foto partendo dal PC non vengono riportate sullo smartphone. Quindi non è una sincronizzazione. Eh? Se io uso Drive, le modifiche che faccio sul PC, su una lettera che è in Drive, vengono riportate anche sullo smartphone. C'è proprio concettualmente una differenza importante questa. E questo è quello che mi permette di salvare le foto in galleria. Quindi qua ho messo delle figure che sono Chrome, quindi il browser sul PC, per favore se possiamo usiamo Chrome, va bene anche gli altri, ma siccome il corso lo faccio su Chrome non è mai usare Chrome, ho messo il simbolo di Google Photo, quindi lo stesso accesso fatto dallo smartphone però con un'app invece che col browser, eh? e ho messo il simbolo di galleria sullo smartphone dicendo che tutte le modifiche che faccio con Chrome su Google Photo quindi sono sul PC, non vengono riportate in galleria. Mentre le modifiche che faccio con Google Photo sullo smartphone fanno casino in galleria, adesso abbiamo discusso prima, no? Per cui il mio consiglio è, quando voglio modificare una foto, cancellarla, uso il PC. Smartphone solo per fare le foto è come se fosse una lente, un obiettivo, e tutte le modifiche si fanno col PC. Ovviamente è un suggerimento. Come si fa a accedere a Google Foto da PC? Beh, allora, questa è la classica home page di Google, no? Come sapete benissimo, se io clicco su questo simbolo, che sono una specie di griglietta, accanto al mio simbolo di account, mi si apre una finestra in cui trovo dentro tante app, come se fosse sullo smartphone, e quindi cliccando su Google Photo, esattamente come sullo smartphone, acceda a Google Photo sul PC. Questo è il sistema che Google ha inventato per fare in maniera che la gente cominci a usare il PC un po' come se fosse uno smartphone, quindi in modo semplice. L'alternativa è andare sulla riga da sopra, dove ci sono indirizzi, e scrivere eh, foto.google.com, cioè mettere il suo indirizzo, il suo URL però. Cioè questo è un metodo semplice. Un metodo che non vedo perché non dovremmo utilizzarlo. Vi ricordo che le foto sul PC si tengono in una cartella che si chiama immagini, e quindi cerchiamo di non far casino. Ma il PC perché lo uso oltre che per modificare le foto? Perché poi diventa il centro di elaborazione dei filmati. Cioè Io una volta, se io riesco a trasferire le foto da Google Foto sul PC, poi sul PC ci faccio un sacco di cose. Che con lo smartphone ci faccio con maggiore difficoltà. Non dico che non posso farle, ma sicuramente con maggiore difficoltà. Per esempio la produzione di filmati, che implica un programma di video editing, in cui metto dentro la musica, le foto, le organizzo nel tempo, eccetera, è un'operazione complessa, che è molto meglio che mi faccia sul PC. Ma in generale il PC non dobbiamo buttare nel gabinetto, solo perché abbiamo lo smartphone, è il posto in cui lavoriamo. Cioè mentre lo smartphone è il posto dove ci serve a fare le foto, a comunicare perché abbiamo Whatsapp a comunicare perché parliamo al limite a comunicare perché mandiamo le mail, andare sui siti vabbè con maggiore difficoltà il PC rimane ancora al posto in cui lavoriamo quindi scriviamo le lettere al condominio scriviamo i libri, facciamo i filmati modifichiamo le foto è uno strumento di produttività a meno, io la penso così e organizzato questo corso apposta in questo modo. Allora, quando io scarico le foto sul PC, dove vanno a finire? Lo vedremo. Se io vado su Google Photo dal PC, c'è un comando scarica. Adesso lo faccio vedere. Allora, vanno a finire in una cartella che si chiama Download. Se non ho istruito il browser a fare altrimenti. Mm. ci sono due modi in cui il browser può scaricare eh, informazioni sul nostro pc lettere, foto, eccetera la prima è di fai tutto tu Allora no? lui le scarica di una cartella sotto questo pc accanto a immagini, accanto a documenti che si chiama download quindi poi devo aprirmi la cartella per di lì quindi invece voglio che lui mi faccia la domanda tutte le volte che scarico qualcosa Vado in impostazione del browser, ora ve lo faccio vedere, impostazione del browser, vado dove c'è scritto avanzate, non so perché ma fa parte del gruppo avanzate, vado nella sezione download eh? e accendo l'interruttore chiedi dove salvare il file prima di scaricarlo poi vado sulla cartella indicata qua che in questo momento è download e mi cambio no non devo neppure cambiarla da questo momento in poi da questo momento in poi se questo è interruttore acceso no? quando io vado a scaricare qualcosa ve lo faccio vedere vado su Google Photo questa è la prima volta che andiamo su Google Photo partendo dal PC, apro questa foto e me la voglio scaricare. Scarica. Allora, lui mi dice, mi fa questa domanda, eccola qua, dove vuoi scaricarla? Allora qua navigo sulle cartelle, no? E gli dico dove devo scaricarla. Ok? Ok. So, posso mettere immagini eh, e basta faccio salva e lui me la scarica lì eh? se invece come suggerisco per dei motivi che vi spiego subito dopo ma che qua potete scegliere voi decido di togliere quell'interruttore quindi vado in impostazioni spengo questo chiedi dove salvare il file prima di scaricarlo e torno su google photo e scarico non mi ha più chiesto niente ho solo visto in basso a sinistra una cosa che si agitava eh? in cui c'era una rotella che girava velocemente che era l'avanzamento sullo scaricamento il nome della cosa che mi ha scaricato che è finita in download eh? e una freccetta con cui posso fare delle azioni su quella cosa Adesso la vediamo meglio, le azioni sono normalmente la, quindi posso aprirmi la foto dalla cartella download. Posso mostrare nella cartella, mostra nella cartella, mi fa vedere la cartella download dove è finita questa foto. Eh? Quindi, qua vedete la cartella e questo PC utente user download no? e l'ultimo download che ho fatto. Qui chiaramente c'è un sacco di download, tutte le cose che mi sono scaricate negli ultimi. No? L'ultima foto, foto che ho scaricato è questa foto. Posso cliccarla qua e me la vedo. Quindi questi qua sono i modi in cui posso usare il browser per scaricare. Scaricare le foto è importantissimo perché è il metodo che si suggerisce per passare dalle foto fatte con lo smartphone al pc. Invece di trafficare con i cavetti le cose, io faccio le foto con lo smartphone. Me le carico su... E poi ve ne scarico sul PC. Ma da Google Photo? Sì, da Google Photo. Uso Google Photo come ponte. Ok. Per passare dallo smartphone al PC. L'alternativa è prendere il cavetto USB, attaccarlo col, con lo smartphone, ficcarlo nel buco, far partire il processo che mi fa un po' di domande, del tipo, come, nomi di cartelle normalmente incomprensibili, DC, 1047, eccetera, e poi copiarle fisicamente. È più comodo questo sistema. Oltretutto nel nostro modo di lavorare, nel nostro modo di lavorare, il PC ha proprio questa funzione. Quindi, faccio, ne ripeto ancora una volta, uso lo smartphone come se fosse una lente, no? o manualmente o automaticamente, a seconda di quello che vi piace fare. Caricate le foto su Google Foto, Evitate di modificarlo, in particolare partendo da galleria, perché si finisce in inconsistenze è difficile da capire. Potete farlo usando Google Photo, come dice Ciccio, che mantiene la consistenza fra le due, fra le due applicazioni. Poi una volta che sono, in, che sono su Google Photo, cambio macchina, vado sul PC e faccio le modifiche in Google Photo. Quando sono contento di quello che ho fatto, posso o condividere l'album o scaricarmelo tutto sul PC e lavorare sul PC, per esempio per fare un filmato, aggiungendo la musica, eccetera. Questo flusso di lavoro è un flusso di lavoro evidentemente opinabile, no? che però io ho sempre trovato ragionevole e soprattutto ordinato. Cioè se, se io mi attengo a questo modo di lavorare non faccio casini. Sono d'accordissimo, Franco. Posso solo aggiungere una cosa, che Converrebbe eh, dire anche che comunque Google Photo nel, nella sua pagina, ha già un potente strumento di modifica delle foto. Eh? Sì, no, no, è quello, è quello che stavo dicendo. Eh, cioè, appunto. appunto. Sì, sì, infatti, adesso lo faccio vedere. Allora, prima ho fatto vedere come si scarica una foto. Potrei scaricare anche un album, no? Cioè, anzi, il nostro interesse è quello di scaricare un intero album, no? Siccome ho tante foto da scaricare, Google Foto in cloud me le organizza tutte in un pacco, che si chiama zip. Eh? Cioè non me le manda giù una per volta, mi manda giù una sola cosa. Quindi devi mettere tutte le foto in un pacco che si chiama zip. Eh? Poi quando ce l'ho sul PC, apro il pacco e mi tiro fuori le foto. Faccio prima a spiegarmi che, che ha... Vai ha... prima a vedere? Sì, eh, sì, sì, certo. certo. Ma no, Prima vi faccio la, la, la slide, perché è interessante. Allora, allora io devo pigliare giù un pacco, la forma del pacco è questa, e questo, è questo disegno della cartella con uh, la cerniera lampo, e infatti si chiama zip, no? che devo aprire. Tira giù la cerniera lampo, tira la forza. Come dicevo, il download di un album di qualunque cosa provoca l'agitazione dell'angolo in basso a sinistra del browser, no? che in questo caso vi farà vedere non la singola foto, ma il pacchetto, cioè il simbolo dello zip, con nome e cognome dello zip, Fiori colori, era il nome dell'album su Google Photo, però zippato. Allora io apro il menu che ho sulla destra, quello con la freccetta, e gli chiedo, mostra dalla cartella. A questo punto lui mi apre la cartella download, vedo che fiori e colori.zip, è esattamente l'album, il pacco dell'album, no, l'ultima cosa scaricata, cartella download, gli clicco sopra di destro, quindi apro il menu delle operazioni che si fa su questo oggetto, siccome è uno zip, Windows 10 mi dà la possibilità di fare estrai tutto, estraggo tutto, quando faccio estraggo tutto, lui mi chiede in quale cartella vuoi metterlo? L'estrazione, quindi in questo modo, a quel punto, vi dirò a mettere un'immagine. Ve lo faccio vedere. Però questo è il flusso logico, no? È abbastanza chiaro? Sì. Allora, torniamo su Google Photo. Allora, tanto anticipiamo la prossima volta. La prossima volta io mi dedico a Google Photo dal PC, perché ho detto che lavoriamo sul PC. E Poi facciamo una ripassata sullo smartphone. Allora, io sono sul PC, no? Lui come al solito in Google Photo mi comincia a presentare tutte le mie foto dell'archivio in ordine temporale. Quindi qua sulla destra vedete che c'è un elenco con gli anni, i giorni, i mesi, no? E per ogni gruppo di foto c'è scritto mercoledì 10, lunedì 1 marzo. Queste sono le foto che ho scattato in quel giorno. Quindi la prima organizzazione che mi propone Google Photo è il tempo. Posso andare indietro ad ribito, cioè io ho delle foto del 1964, di agosto del 67, poche evidentemente, che sono le foto mie e di mia moglie quando eravamo molto giovani. Ovviamente gli ho detto io che la data era quella, no? C'è un modo di dire, guarda, perché... però insomma, gli ho fatto capire che quelle foto, se non mi ricordavo male, erano di quell'anno lì le hai scannerizzate quelle le ho scannerizzate avremo una lezione apposta su questo ah, concetto okay. di scannerizzazione ma quando, da quando ho cominciato a usare lo smartphone la data è automaticamente registrata se uso una macchina fotografica non ho mai capito perché ma la macchina fotografica non registra la data no. allora in quel caso la data è la data del caricamento queste cose le vedo come dicevamo, apro una foto, vado su I per informazioni e mi vedi i metadati, no? Quindi, San Michele di Pagana, posto che col GPS e lo smartphone ha capito dove essere, primo marzo, eh, lunedì 12, alle 12.48, infatti stavo cercando un posto dove mangiare, nome dell'immagine, 10 mega, megapixel, no? 1,9 megabyte di occupazione, fatto con iPhone 8, lunghezza focale, eccetera, a Rapallo, vicino a Rapallo, se mi credi pagare. Queste informazioni posso averle o non averle a seconda che ho la foto. Se sono foto scannerizzate e non le cambio, no, lui mette la data del caricamento. Se sono foto fatte con la macchina fotografica tradizionale che non ha il GPS e non le cambio, lui mette la data del caricamento. Se ho uno smartphone, c'è la data giusta, la data dello scatto. E quindi questo è il primo criterio. Cioè, Google Photo ha un solo scopo, quello di farvi cercare le foto. Non so, nell'ambito di 10.000 foto, di cercare quella determinata foto fatta al mare il 3 giugno del 64, in cui c'era il cane Pippo. Allora, per fare questo, deve ordinare le foto. Quindi un grosso archivio ordinato. Il primo criterio di ordinamento è quello per data. Ma se poi vado qua in Album, cioè i criteri con cui io ho ordinato le foto. No? Quindi ho deciso che una volta che ero al mare con due miei amici a Capolungo ho fatto un po' di foto, questo è l'album Amici al mare Capolungo, che peraltro c'è dentro le foto della spiaggia di Capolungo, quelle fatte nei vari periodi, no? Questo tra l'altro è un'osteria dove si mangia benissimo, che vi consiglio, fino ad arrivare alle foto con il bambino, eccetera. Perché tutte queste foto scattate lì, io le ho raggruppate in un album. No? Questa è una foto fatta al mare con i miei amici, eccetera. eccetera. Allora, supponiamo che io voglio fare un filmato di questa foto, di questo album. Devo scaricare l'intero album. Non posso più scaricare la singola foto, no? Ok? Allora, ho aperto l'album... Eh? Sono album, non sono più foto, non c'è più criterio temporale. Eh? Questo è l'insieme degli album. Apro l'album, vado sui tre pallini e c'è scritto scarica tutto. Perché scarica tutto? Perché non è più una singola foto, ma sono 20 foto, 30 foto, ok? Allora, scarico tutto. Preparazione download, guardate in basso a sinistra. Adesso mi sta preparando il pacco, secondo me. Download, ha fatto il pacco, ora vedete il pacco che si agita? Sta arrivando, piano piano arriva l'avanzamento. Sono scaricate 20 milioni, 20 su 118 e così Ci metto un po' perché sono tante foto queste. Quindi aspettiamo con pazienza che finisca di scaricare il pacco, no? che ripeto si distingue dall'immagine della cartella più lo zip, Siamo quasi alla fine, perché sono 118 megabyte. Ecco, è finito lo scaricamento. Lampeggia e mi dice ho scaricato capolungo 001.0. Allora, vado qua sulla freccetta, gli dico mostra nella cartella, fammi vedere dove l'hai messo questo oggetto. Eh, io so già che era in download. Però è che lui mi apre la cartella di download e c'è scritto capolungo.zip. È arrivato il pacco. Voglio aprire il pacco adesso. Clicco di destro, vado su, estrai tutto. E mi chiede, allora mi dice, ho ricevuto un pacco, te lo metto in una cartella, perché sono tante foto. Il nome della cartella sarà quello del pacco. Dimmi dove vuoi questa cartella. Allora a questo punto io sfoglio, perché ce l'ho in download, ma voglio mettere in immagini, che è il posto giusto, no? Cerco immagini. Lui mi ha detto, va bene, te la metto in pictures. Pictures, lui lo chiama pictures, ma sono immagini. Estrai. Adesso mi lavora. c'era già una cartella di questo nome, vabbè, abbiate pazienza, perché evidentemente ce l'avevo già. Dico, va bene, mettila al posto di quelle di prima. Ok. Oh, che bello. Dove sono finite le mie foto? In immagini. Quindi a questo punto vado qua, no, sul mio file system, qua a sinistra, cerco immagini e vedo una cartella che si chiama Capolungo lo zip è rimasto in download, ma estraendolo, gli ho detto carica caricamela in capolungo, quindi in, in immagini. Quindi lui ha creato una cartella capolungo che posso aprire e ho tutte quelle immagini di prima. Eccolo qua. A questo punto ho fatto l'operazione di scaricare un album dal Google Photo trasformandola in una cartella in immagini. Attenzione, ho detto, e ripeto, da un album a una cartella. Sono concetti diversi. La cartella raccoglie fisicamente degli oggetti. Una foto che è in una cartella, a meno di fare cose strane che non vi racconto, non posso metterla in un'altra cartella. La posso spostare. Ma non posso avere due cartelle diverse con la stessa foto dentro. Perché è molto simile al concetto di album, di, di roba fisica, di cassetto, no? cioè a casa in una foto la metto o in un cassetto o nell'altra, non posso metterli in entrambi. posso fare una fotocopia, ma lascio al peggio. Mentre negli album è diverso, cioè io posso fare una foto che appartiene ad album diversi, perché è come se avessi scritto sulla foto a matita a capolungo, dietro, ho girato la foto, è come se avessi scritto, invece di mettere in un cassetto, ho scritto sopra a capolungo. E Google Photo mi va a vedere tutte le foto che hanno scritto dietro capolungo. Cioè è una notazione, eh, come si dice, e non un, una, una locazione all'interno di una cartella. Questo è un concetto che diventa importante perché introduce Franco, un sacco Franco, di temi. Sono Franco. notazioni, corrisponde fisicamente nella vita reale a scrivere su una foto, su un documento, un appunto una nota, no? che poi di raggruppare insieme tutti i documenti che hanno quella nota, quella appunto sopra. Ma io sulla foto posso scrivere anche due note, posso scrivere Capolungo e Sole, non so, Capolungo e cita in Canoa, oppure Capolungo e Gelato sulla spiaggia. Allora a quel punto avrò due album, quello che ha tutte le foto di Capolungo e tutte quelle che hanno gelato sulla spiaggia, anche se non è Capolungo ma quella che ha entrambe le cose, no, capolungo e girato sulla spiaggia, è accessibile da due vie diverse. Quindi da questo punto di vista l'album è diverso dalla cartella. Questa operazione trasforma, scusa, poi ti faccio parlare, gli album su Google Photo, dove il concetto di cartella non esiste, me li trasforma in quanto di più simile c'è sul PC che è la cartella fisica. Perché? Perché poi userò quella cartella per fare il filmato. Vai Teresa. Eh, forse c'era, non c'era, adesso ah, non, non so il nome, Franco, o... credo che dalla voce mi sembrava lui. Chi? Franco, che prima... Ciccio? Ciccio. O Ciccio. Oh, Ciccio, sì, non scusate, sì, ma ho no, allora. detto Ciccio da circa 50 anni. Mm, sì, ma... <ride> Volevo solo aggiungere che probabilmente, ma è una cosa che è, eh, Franco, anche se non ho scritto l'etichetta Capolungo che diceva lui, sì, certo. se io ci, non... ci stava arrivando, sì, sì. ci arrivo la prossima oh, volta. Okay. Va bene. Sì, perché la notazione Capolungo, posso scrivere io, ma posso scrivere anche il computer perché guarda il GPS dentro la foto, guardi i metadati dice capolungo, e quindi mi fa degli album automatici lui con le cose che lui trova nei metadati ma ne parlerà meglio la prossima volta Dimmi. da ultimo io volevo chiederti l'album che hai eh, le foto elaborate, elaborate in un album quello che, che ti soddisfa eh, quello che vuoi conservare che vuoi condividere alla fine dove lo tieni? Su Google Photo in Cloud Prodotto finale eh, sì. foto ve lo posso vedere anche dallo smartphone, nel senso che e va a con gli amici, poi, e quindi quello sono risposti dai immagini. No, no, no, è solo una finestra per lui fisicamente, l'oggetto fisico è in cloud. Quello che ti offre lo smartphone è una finestra per andare a vedere quello che c'è in cloud ma l'album non è fisicamente sullo smartphone allora, io, eh, allora noi abbiamo fatto tutto un percorso e siamo arrivati ad lavorare sul pc no? sì. io ho capito questo siamo partiti dallo smartphone sì, abbiamo sì, fatto così. le foto sì. eh, Google foto ci ha fatto da ponte sì. l'abbiamo e quindi lì siamo ritrovati tutto il nostro bell'archivio e possiamo anche già fare delle lavorazioni sì, allora, sempre in Google Cloud in... poi però per fare delle, eh, il trasporto di immagini lo hai fatto, ma questo per creare um, il, uh, dei video o, o per fare un... L'ho scaricato in una cartella, quindi li ho copiati fisicamente da Google Photo sul PC. Sì. Usando un criterio di Google Photo che era un album, e automaticamente trasformato sì. in cartella. Perché poi ho in mente domani che mi servono sul PC per fare un video per fare un film, ecco, quindi, quindi è devo avere lì, una, okay, no, okay. no non, okay. perché sono su Google Photo non riesco perché sono lontane, no? Okay. Mentre cioè, ci, ci saranno anche delle cose che lo fanno su Google Photo, ma noi seguiamo questa strada di usare un programma tradizionalmente i programmi di editor, girano dietro video, girano sul PC, anche se stanno venendo fuori dei siti. E sicuramente verranno fuori che permetteranno di fare video direttamente in cloud, ma sì. in questo poi vedremo quando ci saranno. Ah, però vabbè ho capito, cioè, è, è la tua proposta di metodo. È una proposta di metodo, ah, un percorso, proposta una proposta metodologica metodo. che mi sembra che abbia dei vantaggi, perché è semplice, nel senso che io mi sono incasinato per anni cercando di modificare le foto dallo smartphone invece che dal PC, adesso ho deciso basta. Le foto, le modifico, poi peccherò ogni tanto, cioè perché poi quando sei lì ti viene voglia di vedere come è modificata, però rientra tra i peccati, no? tra la tentazione e il peccato e non all'interno di una vita amorigerata e corretta, che porta a certi risultati. Okay. Eh, L'unico problema sarà poi, dal primo giugno in avanti, valutare che cosa tenersi in cloud. E adesso lo, fa, adesso lo facciamo, adesso la prossima volta vi spiego bene le foto usando il PC però, no? anche perché onestamente faccio meno fatica, no? perché dovessi spiegarvelo usando lo smartphone come faccio prima, io ho già dei filmati pronti tra l'altro che vi manderò, no? in cui vi spiego come usare lo smartphone, vi spiego come usare lo PC, ma direi che quello dallo smartphone ho fatto quasi una fatica inutile, cioè se posso modificarlo dal PC che è così comodo, perché devo usare lo smartphone, poi per carità uno può far tutto però. Come dicevo all'inizio, con computer si possono fare tutte, tutte cose, ma solo alcune sono intelligenti. Io devo fare no? ovviamente, anche qua è tutto relativo: cioè sono intelligenti e comode per me, magari, lo so, il, il ragazzino che è nato con lo smartphone in mano, magari riesce a. Chi è il follow-up che vuole intervenire? Mano alzata. Chi ha calzato la mano? Come si fa a vedere le mani alzate su questo affare? Eh, ehm, sì, ma c'è il microfono spento. Ah, ok. Hai il microfono spento. Accendi il microfono. Ornella. No, non, non so come si chiama, Mariella forse. No, si chiama, comincia però, io vedo O in questo momento perché non vedo la banda. Allora io adesso chiudo la mia condivisione perché può darsi che dia fastidio. Senti? Ora sì. sì? sento. Grazie. Niente, volevo solo dire, eh, tu eh, prima l'hai passato, l'hai scaricato su, mh, eh, sul download, poi da lì, eh, con, eh, compresso con lo zip, poi da lì l'hai caricato nelle immagini. Adesso però in questo modo io ho un'occasione, ce l'ho sia nell'immagine che come zip nel download. Sì, così. sì, sì. sì. Nel download lo puoi se... cancellare se vuoi, puoi ecco, anche lasciarlo lì, tanto c'è un sfoglio di. quello roba. che dicevo, lo si può cancellare sì, sì, sì. Per, per, per eliminare. Maniera, però eh, tieni presente che ogni volta che uno fa un'operazione di, di download, finisce lì. Hai visto quanti ce ne avevo io? Quindi, in realtà, bisognerebbe mm. pulire tutto, non solo l'ultimo. E non sarebbe male perché risparmi, risparmi memoria. Insomma. Sì, sì, no, per quello che dicevo, si può togliere completamente lo zip perché le, le immagini zippate perché rimangono comunque nelle immagini, no? Sì, certo, bravissima. Mm -hmm. Sono riapparso. ok. Mm -hmm. Quindi tutto quello che c'è in download lo possiamo cancellare. Ma assolutamente sì, se l'avete usato. È sì, solo parcheggio temporaneo. La... È la... E come Io dire, avevo... l'ingresso, il parcheggio, poi di lì dovete sbistarlo dove ti serve, se è Io adesso no. avrò da cancellare, ho scoperto che devo cancellare tutta la galleria e anche tutte le immagini a questo punto, che avevo caricato, tutto quello che avevo caricato in immagini, alla, com'era, quella cosa, il modo di dire, uh, genovese, alla Belindis e Gugio? Sì, anche, alla Belindicane. Sì. Eh, alla Belindicane. Eh, lo dicono nei quartieri alti, Castelletto, ecco. a Bari e qua non usando la parola Belin usando qualcos'altro sì sì, sì ma infatti più no, però Belin è più ricco semanticamente è più ma ricco è no, no. anche più delicato è più delicato per almeno qui ma Aspetta. poi se Aspetta. sei un vero signore a Genova non dici Belin dici Belani ah, è più ah, la bello. stessa cosa ma quel punto. <ride> oppure Bellissimo, vuol dire bellissimo che assomiglia buon sonata. Comunque no, no, non ci battiamo il Belin, no? Come era la, la musica. Non ne, se ne me, belin. Il belin, me ne batto il, belin. No, me batto il Belin. Per dirlo bene, si direbbe ne batto il Belin, te scheggi. Devo dire, mi batto il Belin sugli scogli. Quello è il massimo. <ride> <ride> se la se no, qualcuno se ne frega completamente. Va bene, ragazzi, io per oggi avrei finito, anche per se sì, in sì. sei. Avete bene. capito? Tutto abbastanza? Va bene, allora per la prossima volta... Eh, dimmi Ciccio, ci sono domande? No, no. Allora chiuderei la registrazione. Ascolta, ci dai di noi i compiti? Ma adesso io vorrei che voi meditaste un po' sulla... No, non ce ne sono molti compiti qua. Mi interesserebbe che voi meditaste su perché l'Inps non è asseato. Insomma, quello è l'argomento... Oh, di... Mio Dio. E ripeto il tema no? cioè, analizzando le vostre risposte ho scoperto delle co cose interessanti no? che vuol dire che è bello fare un laboratorio questo è un altro tema importante cioè. ora allora, facendo un laboratorio che vi invito a continuare a fare per chi ha voglia di farlo perché magari a uno non piace quindi... abbiamo scoperto che il numero di router che ci sono tra qua e la sede della IMS a Roma è due o tre volte ah, ne hanno no, due o tre due o tre di meno che non quelli che ci permettono di raggiungere, sì. no al contrario, sono una, due o tre di più di quelli che ci permettono di raggiungere la Microsoft, solo che la Microsoft è a Seattle, mentre Roma è Roma, quindi c'è una differenza geografica di migliaia di chilometri. Dal punto di vista elettronico invece è un villaggio globale, cioè per noi è quasi più vicino la Microsoft che non l'Ips, non solo, ma a Seattle come bene sa Bruno, ci sono fiori di industrie come Boeing, come Amazon, eccetera. Quindi sono delle competenze incredibili, no? anche i giovani sono molto, molto culturati: università, cose, computer science, e sicuramente ci sono delle competenze anche molto forti dal punto di vista finanziario e amministrativo. Poi abbiamo visto che guarda caso Repubblica.it è basata seconda. Quando l'ho scoperto insieme a voi, non lo sapevo, no? Col Trace Root. Perché è basata a Seattle? Perché secondo me hanno comprato spazio da Amazon, che c'è un bellissimo cloud, è un'offerta molto forte, quindi invece di mettersi i propri computer, eccetera, hanno fatto un contratto con Amazon. È più conveniente? Ma è più conveniente, dal punto di vista di Repubblica si concentra ah, sui certo. i giornalisti, non c'è i tecnici informatici, no? E poi... Non gestire una server farm è complicato perché c'è il backup, avete visto quella che ha preso fuoco l'altro giorno in Francia, no? C'era il paese qua vicino, non mi ricordo quale, c'era il comune fermo. No? Infatti ho anche scritto quell'articoletta, non so se l'avete letto. Cioè, non sappiamo dove, è come, sono come i pacchetti finanziari, non sappiamo cosa c'è sotto un impacchettamento, no? Quindi bisogna che quella gente lì sia in grado di gestire bene i server quando c'è l'incendio, quando c'è la cosa, eccetera. Tra l'altro, occorrerebbe anche un'agenzia che certifica queste cose, cioè, secondo me, un'azienda che fa quei servizi come fa all'Italia, no? una compagnia aerea dice io faccio questi servizi, ho bisogno di una licenza e tu me la dai stato nel momento in cui certifichi, che io, anche se mi cade il fulmine sul terzo server, sto comunque in piedi perché il server è doppio, eccetera. No? Cioè, ci vuole una qualità di servizi per fare quelle cose non è che possiamo andare mettere tutti i dati in mano a uno qualunque poi allaga il fiume vabbè. noi siamo in un paese in cui, adesso ho avuto il pensiero laterale in cui le scorie scori nucleari sono, uh, sono immagazzinate a Trino percellese e sono soggetta a possibili inondazioni se arriva un'inondazione seria lì, facciamo fuori l'adriatico insomma tanto per dire che cazzo di coglioni che belin di coglioni che siamo e di, sia, e di quanto sia importante che la politica si occupi di certe cose per i dati è meno importante ma è importante anche lì allora dicevo la gente quindi allora l'Inps, che ha tutti i nostri dati in mano di pensione quello che ci paga gli stipendi tutti i mesi dovrebbe essere molto preoccupata di dove c'è i suoi dati e anche noi dovremmo esserlo specialmente noi appunto allora, voi cosa consigliereste all'Inps di trasferire baracche e buratini a Seattle, dove c'è Amazon che ha una fama incredibile sulla gestione di questi fenomeni? Oppure boh, di stare a Roma, chissà dov'è, chissà dove sono i suoi server, chissà come sono gestiti. Voi cosa fareste? E se trasferiamo, e se, diciamo, se l'Inps trasferisse i dati. A Seatto, okay. che cosa potrebbe succedere dal punto di vista politico della proprietà dei dati? No? Cerchiamo di non litigare allora, con gli Stati Uniti. Appunto, per esempio, cerchiamo <ride> di litigare con gli Stati Uniti. Di, di non litigare. le pensioni con gli nel giro di 3 millisecondi, insomma. Chiamami chiama appena esci. chiamami. Eh? Era una domanda, domanda di questo tipo, no? E poi, Vabbè, La domanda è, siamo disposti a mettere i dati in mano agli altri? Cosa che già facciamo, perché i miei dati di mail, che non contano nulla, sono tenuti in questo momento a Mountain View, Google, Gmail. Se lo faccio io, chi se ne frega? Se lo facesse Draghi, sarei un po' più preoccupato, perché nel momento in cui Draghi litiga con Biden, e quello gli dice, scusa, telefona Google, gli dice, rompe un po' le balle a Draghi, no? Quindi magari i dati li tengono, ma fanno sì che il link sia leggermente più lento, perché spengono qualche router, no? e a, punto, a quel punto che facciamo noi? Questa è l'oggetto di meditazione, no? non è neppure una domanda, però ditemi la vostra opinione. Quindi tutto sommato è meglio che stia dove, dove è? No, tutto sommato che noi italiani dobbiamo farci una politica seria. Dobbiamo fare un cloud nazionale, è meglio se lo prendi, avere il controllo di queste cose, no? Quindi e rotti miliardi che arrivano, che saranno gestiti da Vittorio Colau, oltre a mettere fibre in giro, ma lo stanno facendo adesso che lo faccio perché colau è un tizio in gamba, no? Dovremmo permettere di mettere su un cloud nazionale. però come dice Ciccio, perché so già cosa vuol dire, ne ha già parlato. Non basta al posto dove mettere i dati, perché il cloud di Google si distingue dalle applicazioni. Cioè io posso scrivere direttamente in cloud di Google usando dei programmi molto simili a Word, con una facilità incredibile, con un programma molto più bello, se volete ve lo faccio vedere. No? Ho fatto i questionari per voi, no? uso Google Photo. Ecco, il valore di un cloud, oltre alla possibilità di mettere fisicamente i dati, Consiste in servizi come Google Photo, o Drive, o queste robe qua. No. Franco, Quindi bisognerebbe anche sviluppare non solo il cloud, ma quello che si chiama application level, sopra, cioè il livello applicativo dei servizi, per rendere il cloud utilizzabile da, da tanta gente. Dai una Vai, chat alla chat, Franco. Eh? Ah, chat, chat, Ho letto una cosa tremenda, tremenda. Di la voce, dile più forte, perché non sento poco. Ho letto un'intervista un di Biden alla all'ABC, che è terrificante. Cioè? No, forse, forse troppo ora si sente. Ce la vuoi leggere o tradurre? Ma no, traducila tu. No, significato. Dice che Putin è un assassino patentato. Eh beh, quello si sapeva. c'è ragione. Non eh, so che ha ragione, dico però, dirlo così è terrificante. Eh? Eh, D'altra parte, si vede che non ha favorito le elezioni. C'è cioè, l'influenza di Putin sulle elezioni americane, è venuta fuori oggi al telegiornale: eh? sì. cioè, Trump ha accusato di perché l'altro grosso tema è il modo con cui è facile diffondere informazioni. Cioè, Umberto Eco, ragazzi, secondo me, aveva ragione. Cioè, internet purtroppo ha dato la voce a legioni di imbecilli. Creduloni, gente che, che si lascia. Mentre prima stavano a barra, leggevano al massimo la, la stampa e poi la commentavano dal parrucchiere da eh, no? barbiere. Adesso questi qua possono può influenzare veramente un voto elettorale. No? Eh. La storia del, del Covid, io non, non la capisco. Cioè, secondo me sta, il blocco dei vaccini sta facendo leva sulla paura della gente per, per produrre danni. Insomma, cioè, non è possibile. Leggevo oggi che, che, il, appunto, che in, in Germania si sono giustificati dicendo che il numero di casi avversi e hanno scoperto che leggermente si poglierono la media è come quello della pillola anticoncezionale. Sì, ma Non è che blocchi la diffusione delle pillole anticoncezionali, ma mi blocchi un vaccino con conseguenze sulla vita delle persone. Secondo me sono reazioni di tipo politico per andare incontro alle emotività della gente. Cioè la gente si spaventa grazie a titoli del Benino come quelli di Repubblica? E poi vi spiego perché fanno quei titoli, no? Allora spaventandosi, no? Eh, Le autorità, i politici, prendono certe decisioni. Perché Repubblica fa quei titoli del Benino? Perché nessuno legge più niente. Allora, i giornalisti sono pagati a colpi di clic. Cioè vuol dire che più gente va sull'articolo e più vengono pagati. Sono sempre meno professionali, infatti la qualità dell'italiano di Repubblica è inguardabile. Allora, la tecnica giornalistica sul web consiste nel fare un grosso titolo di grandissima risonanza, possibilmente scandalistico, accusatore, denigratore, in modo che la gente ci clicchi sopra. Poi la gente non legge il, il testo dell'articolo. Quindi magari, a parte il primo paragrafo, perché compare spesso sotto il titolo, no? quindi uno guarda il titolo e dice tutto il resto, magari ci sono delle cose che non c'entrano niente col titolo, no? o che non confermano il titolo. Allora, questo giornalismo è deleterio, no? perché è il meccanismo attraverso cui si spargano la paura. Allora, sette casi avversi su 30 milioni di vaccini no, non sono degni di un, articolo, di un titolo eh, scandalistico, sono degni di una notazione all'interno di una rivista scientifica rivolta a pochi specialisti. Questa cosa qua vuol dire spargere paura. Poi è chiaro che la reazione può essere quella dell'AIFA che blocca la somministrazione del vaccino, perché l'AIFA avrà, avrà detto Merkel, non lo so, cioè, per timori elettorale e così via. Questo è stata obbligata. Questo ovviamente è la mia opinione, ma non sto neppure perché, era, ah, beh, perché Putin, eccetera. Quindi Putin non c'è ombra di dubbio che abbia influenzato le, le elezioni di Trump nel 2016 attraverso fake news, eccetera. Poi se volete ne parliamo una volta. Va bene, io dopo questo pistolone politico fermerei la riunione, se non avete altre domande. No, però è interessante, mi piace farlo con voi, perché sta venendo fuori una cosa interessante, che tutto è collegato. Cioè non parliamo solo di foto o di tecnologia. O di internet no? capendo come funziona internet si capiscono tante cose della società quindi è bello questo scambio nodi di interdisciplinare fra diverse discipline eccetera vabbè ok ragazzi termino la registrazione ok Franco grazie